Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi ci lasciamo un attimo alle spalle quello che è l'argomento dei capelli e ci concentriamo invece più sull'argomento della depilazione. Io vorrei parlarvi e vorrei farvi conoscere una cosa che ormai faccio da un bel po di tempo che in realtà ho iniziato a fare mossa dalla curiosità e dall'intraprendenza di provare una cosa sulla quale non avevo chissà quante informazioni o testimonianze ovvero la depilazione del viso con il rasoio e qui voi storcerete un pochettino il naso che è la stessa cosa che ho fatto io all'inizio ovviamente mi sono informata prima di passare a questa fase però eh, non avevo eh, delle testimonianze eh, di persone che, che conosco che magari facessero ricorso al, al rasoio per depilare il viso ecco eh, mossa un po dalle poche informazioni che avevo racimolato grazie al web mossa un po dalla, dalla mia curiosità perché io sono una persona molto molto curiosa ecco io prima devo farle le cose prima di poterci credere e ho detto vabbè proviamo male che va mi trasformerò in Dalema pure in Mago Berlino, mi sono praticamente buttata in questa nuova avventura e eh, ho eh, iniziato a depilarmi con il rasoio, quello eh, diciamo, usa e getta. Ecco, questa è stata una, una cosa che non avrei dovuto fare, nel senso che, ovviamente, poi, dopo ho scoperto che esistono dei rasoi fatti al posto fatti apposta per il viso e che ovviamente sono concepiti proprio per questo scopo e sono praticamente questi rasoietti qui sono dei rasoi hanno il cappuccetto vediamo se riesco a mettere a fuoco ok sono praticamente questi rasoi che hanno questa lama sono fatti in questo modo ovviamente è una lama assolutamente eh, sicura non taglia assolutamente cioè voi ci potete passare il dito in questa maniera non taglia però elimina eh, la peluria del viso i baffetti e eh, tutti i peletti che ovviamente stanno sul viso quindi assolutamente non è pericolosa eh, questo tipo di rasoio ho cominciato a utilizzarlo eh, quasi subito in realtà nel senso ho fatto un primo step con eh, i rasoi femminili quelli usegetta eh, e poi però ho visto che effettivamente c'era uno strumento ehm, fatto apposta per questo scopo e ho cominciato a depilarmi con questo perché il primo motivo è stato che i precedenti metodi di depilazione che utilizzavo rovinavano la pelle del viso io eh, inizialmente depilavo soltanto la zona del prolabio quindi dei baffetti prima facevo la ceretta eh, sia con l'estetista sia poi a casa però con eh, sia una persona ecco che ha studiato per fare questo mestiere, sia da autodidatta, vedevo che mi si rovinava la pelle. Infatti, io ho ancora dei segni rossi, delle chiazze rosse che mi sono venute con l'utilizzo, ecco. Ehm, che facevo appunto della, della cera e che anche ovviamente i continui strappi perché la pelle comunque è sottoposta a una sorta di shock in secondo luogo visto che accusavo del fastidio e delle problematiche proprio legate al bruciore all'irritazione alla comparsa di macchie rosse sono passata alla crema depilatoria per il viso che ha fatto più danni della ceretta per quanto io abbia utilizzato una crema depilatoria perfettamente costruita per lo scopo ha eh, peggiorato la situazione io sono passata al rasoio sia per i baffetti sia per il viso perché poi il viso io non lo facevo prima io non ho mai depilato il viso in vita mia l'ho depilato poi una volta che sono passata al rasoio perché eh, il mio viso era molto grigio a causa della, eh, dei pitch air, si chiamano proprio così, la, questa, questa peluria che abbiamo tutte noi sul viso che forma una sorta di, di alone molto chiaro. Il problema è che se ce li hai biondi, hai una sorta di pelurietta bionda, va bene. Se hai una pelurietta scura, perché io comunque eh, sono nera di capelli e nera di tutto andava ad ingrigirmi il viso e mi dava molto fastidio così ho cominciato a toglierli e devo dire la verità non sono più tornata indietro e da quel giorno io mi depilo semplicemente con il rasoio ovviamente un rasoio fatto apposta per il viso inumidisco il viso lo detergo bene metto una crema eh, che Può essere anche il detergente per il viso, ad esempio io a volte utilizzo la farina di ceci, oppure a volte metto una crema o anche un gel tipo il gel di semi di lino, ecco qualcosa che faccia scorrere la lama e poi lo passo in questo modo a tratti, in questo verso e vado ad eliminare praticamente tutta la pelurietta. Allo stesso modo pulisco appunto le sopracciglia, la parte centrale e i baffetti e nel giro di due minuti io sono perfetta, non mi capita mai di dover aspettare la ricrescita perché appena esce un pochino di pelurietta e posso andare lì e posso andare a sistemare tutto e indolore. vi stupirete ma non crescono i peli più folti, non crescono i peli più doppi, non crescono i peli di niente. Anzi, la mia peluria è drasticamente diminuita. Non so per quale stregoneria, non so perché probabilmente è una cosa mia personale. Ho visto una minore crescita dei, dei peli del viso. Allora, quello che diciamo. Ehm, fa storcere il naso alla maggior parte di voi e che voi penserete che il pelo cresce più duro, più grosso, più spesso, più nero e più tozzo. Assolutamente no! Il pelo è una uh, struttura filiforme che ha una forma a goccia, quindi ha praticamente il bulbo e poi ha questo stelo. Il bulbo ovviamente è la parte interna e lo stelo cresce lunghezza e va assottigliandosi quindi ha proprio questa forma di goccia e finisce con una punta ovviamente se voi lo andate a strappare con il metodo della ceretta il pelo viene via interamente quindi poi andrà a formarsi nuovamente nello stesso modo quindi andrà a ricrearsi nuovamente con questa forma a goccia il pelo che ne spunterà avrà nuovamente la punta Appuntita. quindi è normale che quando voi andate ad estirpare il pelo con la ceretta lui si ricrei nello stesso identico modo perché giustamente andrà a nascere nuovamente il pelo nuovo che poi ovviamente si forma Ecco, i miei vicini al solito e mentre per quanto riguarda appunto eh, la depilazione fatta con i rasoi ecco il rasoio ormai è un metodo che io ho adottato per tutto il corpo perché io penso una cosa già la vita è abbastanza la vita è abbastanza seccante e già è abbastanza traumatizzante. Se mi devo pure traumatizzare con la ceretta, non ne veniamo più a capo. Oddio, sto per starnutire. I vicini mi fanno allergia ai vicini. Sono sicuramente vicini. Giacché io avevo ormai utilizzato il rasoio per depilare il corpo, ho detto. Visto che ne esiste una apposta per il viso, e quindi vi stavo dicendo che non assolutamente il pelo non ricresce più tozzo, più duro, più assolutamente semplicemente la forma che ovviamente viene creata di questo pelo che resta esistente, quindi voi non è che lo andate a estirpare e lui rinasce nuovamente come è in modo originario. Lo stesso pelo resta e viene tranciata la punta quindi quando lui ricrescerà non ricrescerà con la punta appuntita ma ricrescerà con una punta tronca e giustamente questo darà l'illusione che il pelo è più grosso non è che se tu lo tagli il pelo cresce più grosso secondo questo principio allora tutte le persone che non hanno i capelli se cominciassero a radersi la testa ogni giorno i pochi capelli che crescono Devono crescere di più, devono crescergli più folti, devono crescere... Cioè sarebbe una cura contro le calvizie praticamente, assolutamente no. È soltanto un'illusione ottica, ovvero lo stesso pelo allunga, quindi non è che cresce nuovamente, allunga ehm, seguendo la forma che gli è stata data attraverso il taglio. Posso dirvi che ormai è da più di un anno e mezzo, penso due annetti ormai che utilizzo questo metodo e devo dire la verità, io in 5 secondi sono pronta, sono sempre pulita, zero rossori, zero fastidi, irritazioni, semplicemente appena ho finito, due goccine di olio di mandorle, che è un olio molto lenitivo, aspetto un pochettino, e se sono a casa, rimango così. Ovviamente non metto una quantità di olio eh, così abbondante da ungere la pelle, ma eh, due o tre goccine di olio per andare un po' a lenire la pelle, come faccio anche per il resto del corpo in realtà, e poi semplicemente lascio assorbire l'olio e tutto resta lì. Chiaramente, eh, la cosa brutta è che io il viso lo depilo ecco una volta a settimana in realtà perché non, non crescono così velocemente non è che ogni due giorni devo stare a depilarmi assolutamente una volta a settimana di solito nel weekend faccio un, un ripassino non posso che consigliarvi almeno di tentare questo metodo potete tornare anche indietro se non vi trovate perché io c'è stato un periodo in cui ho avuto degli esami universitari poi con questo lockdown non sono uscita e tra l'impegno degli esami, che ovviamente mettono in secondo piano qualsiasi, altra, eh, qualsiasi altro impegno e mettono in secondo piano anche la decenza umana, chi studia all'università sa di cosa parlano, noi studenti quando siamo in sessione non ci laviamo, non mangiamo, non dormiamo, non respiriamo, devo dire che ovviamente i peli mi sono cresciuti, cioè la peluria ovviamente è ritornata quasi allo stato originario. Mm, la peluria che è ricresciuta era tale e quale, la stessa peluria che io avevo proprio anche all'inizio, quando non pensavo neanche alla depilazione del viso, anzi ne ho vista molto di meno. Infatti, a volte mi capita che. Se non ci penso, se magari dico vabbè tanto devo stare a casa, è inutile che mi faccio bella e tutto, li lascio così, loro spuntano un pochettino, non, non si vedono assolutamente. La mia esperienza è assolutamente positiva. Se volete provare comunque potete tranquillamente tornare indietro. Se ovviamente non volete depilare il viso, se non è vostra abitudine, io comunque vi consiglio di optare per questo tipo di depilazione con questo tipo di rasoio, vi lascio anche il link di Amazon sotto nell'info box perché io ho comprato una, un, um, una box di questi qua, mi pare che fossero 100 a 11 euro, 12 euro se io mi depilo una volta a settimana, no, anche di più, io mi depilo 4-5 volte con uno di questo, quindi comunque vi dura un bel po', vi consiglio magari di, eh, anche per i baffetti, optare per questo metodo, perché veramente io quello che purtroppo ho accusato e che mi porto ancora dietro sono dei segni sulla pelle che sono stati causati dalla ceretta e dalla crema depilatoria, purtroppo sono delle cose che non riuscirò mai ad eliminare, infatti ho questa zona della pelle questa zona qui che io copro eh, sempre con del fondotinta del correttore che è proprio arrossata è come se la pelle si fosse proprio ripetutamente irritandosi ormai è rimasta in questo modo praticamente e ho anche delle, dei minuscoli capillari che sono venuti fuori in questa zona qui e che niente sono rimasti così invece devo dire la verità con il metodo del rasoio quindi ragazze, niente, volevo condividere la mia esperienza perché è veramente positiva e magari eh, qualche ragazza può anche non provare questo metodo semplicemente per paura. Ma vi assicuro che io mi trovo benissimo e penso che non tornerò mai indietro. Ovviamente se ci sono delle domande potete farle tranquillamente sotto nei commenti, io sarò molto felice di rispondervi, sapete che io ci tengo sempre a rispondere ad ogni commento che ricevo da parte vostra. E saluto i nuovi iscritti che si sono uniti al mondo di Nero Corvino, io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.